Pronto a tesserarti? BASTA UN Se vi state domandando come tesserarti, siete nel posto giusto per togliervi ogni dubbio. Connettetevi al sito bit.line barra osb test oppure alla nostra pagina web oratorio.sb-ds.com e cercate nella sezione dei tesseramenti, cliccateci oppure andate qui sotto nella descrizioni e cercate i vostri Arrivati sul sito, vi basterà rispondere a ambo domande e il gioco sarà fatto. Iniziate scegliendo la vostra data di nascita e la vostra provincia di nascita. Una volta completato l'inserimento, cliccate sul procedimento. Giusto su questa pagina potrete selezionare se siete maschi o femmine e poi potrete inserire il vostro nome e il vostro consiglio. Una volta completata questa procedura, cliccate su Procedi e poi potrete proseguire. Ora selezionate un documento identificativo e inserite il vostro numero relativo. Completando l'inserimento, cliccate su Procedi ed ora inserite il vostro codice fiscale e cliccate di nuovo su Procedi per continuare. Nel caso non abbiate la vostra tessera sanitaria sotto mano per individuare il vostro codice fiscale, vi basterà cliccare sul link per poterlo ottenere ormai non manca molto. Inserite i dati relativi alla vostra espetta come la via e il vostro numero 5. Il codice cap e selezionate la provincia. Terminati tutti i passaggi, cliccate su Procedino per continuare. Ora inserisci due recapiti di telefono che potrebbero esserci utili in caso di emergenza. Uno potrebbe essere il tuo e l'altro il tuo caro o responsabile. Avremo bisogno anche dei tutti dizionali per poterti aggiungere oh. qualora ce ne fossi bisogno. Inseriscilo e consenti il trattamento dei tuoi dati personali all'interno del nostro portale web. Se mai dovessi avere dei dubbi, consulta attentamente tutte le condizioni attraverso il link sottostante. Ora scegli se desideri installare per altre persone oppure se preferisci concludere la procedura. Una volta scelto di concludere la procedura potrai controllare i dati di persone e di tutti gli e se lo desidererai non modificarli. Quando ti senti pronto, clicca su Salve le modifiche. Ora scegli se completare il pagamento pagando in oratorio oppure online grazie a PayPal. Se preferisci il secondo metodo di pagamento ti posso inserire i dati. Se invece non possiedi un account PayPal o preferisci pagare in oratorio, clicca su in oratorio. Concluso il pagamento oppure una volta scelto di pagare in oratorio, leggi attentamente tutte le indicazioni che ti verranno fornite e clicca su e torna. A questo punto avrai concluso l'iscrizione in oratorio. Se hai scelto di pagare in oratorio, non scordarti di passare a trovarci per farlo, altrimenti il tuo tesseramento non verrà considerato valido. Se hai venuto sul sistema dei tesseramenti, non esitare a guardare i nostri video attivi presenti sul canale YouTube. E visto che ci sei, perché no? Metti un like!